Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato Ambrosi.it. quest'oggi vedremo come, come utilizzare le luci in Adobe After Effects. Iniziamo subito perché abbiamo solo 3 minuti. Anche questo mini tutorial è un tutorial introduttivo, l'argomento delle luci in After Effects meriterebbe forse un corso a parte, ma cerchiamo di rimanere semplici. Nello scorso mini tutorial abbiamo creato due livelli 3D. Bene. A questo punto noi dobbiamo semplicemente creare un nuovo livello chiamato livello luce. Tasto destro del mouse sopra la composizione, nuovo, luce. Diamo un nome qualsiasi alla luce, di nostra, al nostro piacere. Scegliamo il tipo di luce che vogliamo creare, va benissimo per esempio il faretto, e diamo ok. Viene creato un nuovo livello e vedete che accade qualcosa, viene creata una vera e propria luce. Se io vado a vedere dall'alto che cosa Vedo, vedo una luce che ha delle caratteristiche e delle proprietà. Per accedere alle proprietà della luce, seleziono il livello luce e clicco due volte la lettera A sulla mia tastiera. A e accedo alle proprietà della luce. Come potete vedere io qui posso modificare l'intensità, il colore della luce, posso modificare anche l'angolo del cono, posso modificare la, eh, la possibilità di creare delle ombre, posso creare anche delle ombre più morbidi oppure più dure, diverse proprietà. A proposito di ombre guardate cosa accade se io faccio andare un oggetto davanti all'altro. Prendo il mio oggetto cerchio lo sposto un pochettino ecco qua di fronte all'oggetto eh, rettangolo bene apparentemente non accade nulla ma se io vado a, nelle proprietà della luce dell'oggetto cerchio cliccando anche qui due volte la lettera a sulla tastiera velocemente vedete che io posso abilitare la possibilità di creare delle ombre attivo e guardate, guardate come il cerchio proietta un'ombra sul rettangolo sottostante. Le luci sono molto utili quando si lavora a titoli, per esempio, o ad animazioni molto più avanzate. Possono essere animate, eh, ci si può giocare per creare effetti veramente interessanti e molto molto complessi. Questo è un tutorial introduttivo, quindi purtroppo mi fermo qui. Finisce qui questo mini tutorial di 3 minuti firmato fabioambrosi.it, grazie per averci seguito, vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube e ad accendere le notifiche per restare sempre aggiornati, c'è anche la pagina Facebook se avete voglia e se vi fa piacere, cercate e cliccate Fabio Ambrosi, ciao!